Quali sono le sfide che si trova ad affrontare oggi l'Emilia-Romagna in fatto di lotta alla criminalità organizzata da un lato e di promozione della legalità fra le nuove generazioni? Noi oggi ci troviamo di fronte ad una realtà inquietante. L'inchiesta Emilia ci ha squadernato una realtà molto complicata, molto difficile, drammatica. Per chi operava in questo campo della legalità da tanti anni non è una novità. Eh, però ci ha sbattuto la cruda realtà con un'efficacia mediatica che non ha precedenti eh, per quello che compete la regione e il pubblico noi non possiamo che mettere in campo un'attività di prevenzione prevenzione attraverso soprattutto le norme le norme che impediscano o rendono sempre più difficile la penetrazione nel tessuto economico e sociale perché questa è, è la dinamica con cui penetra nel nostro territorio la criminalità organizzata delle organizzazioni mafiose ma non tutto si può eh, diciamo, combattere soltanto con la norma, molto va fatto anche sul fronte della costruire una cultura, una cultura diffusa dell'opinione pubblica in particolare dei giovani nella capacità di leggere e interpretare i fenomeni presenti nel nostro territorio ma poi saperli anche combattere, deve crescere un'etica della responsabilità individuale una responsabilità della cittadinanza attiva e quindi una cultura della legalità diffusa. Questo bisogna farlo a partire soprattutto appunto dai più giovani, perché sono loro che devono avere e mantenere viva la speranza di non vedere corrotte appunto le loro menti e poter mettere invece le loro menti al servizio di una società nuova, eh, capace di crescere nel rispetto delle regole e nell'acquisizione de, piena dei propri diritti.